Io non so come si ottenga Aquaman Non mi interessa perché non sono mai stato Un grandissimo fan di Aquaman E in realtà non sono neanche Diciamo molto interessato alle skin ormai Però vediamo ragazzi Vediamo un po' come, come ce la caviamo Dovremmo poterlo trovare facilmente perché mi pare che di recente Ragazzi sia stato disponibile Nell'ultima settimana se non erro Dipendentemente anche da quando avete visto il video però eh Diciamo per tutti quanti Quindi vediamo un po' vediamo un po' ragazzi Panza birra <ride> GG per il tipo ok allora cerchiamo un po' di roba, dai, un po' di roba interessante per portare avanti questo game, ah primo loot non male non male volevo ma ricordarvi ragazzi che io questa sfida lo sto registrando in live sul sito viola con i ragazzi che mi controllano quindi tranquillamente non posso imbrogliare anche se volessi ho voluto fare così perché molta gente mi diceva è eh, morto, ma tu tagli e non si fidava quindi così sicuramente non posso imbrogliare se anche voi infatti ragazzi volete aggiungervi e guardare le mie live raga basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirci vedete che sta proprio il link dove iniziare a seguirci sul sito viola allora mo qua sta antivo. tu sei sei acqua Aquaman? No. Ok, sei un bot. Bella per te, fra. Oh, quanta vita aveva? Ci avevo levato molta vita. Pra. Vabbè, ok, non fa niente. Tanto Joe Wick è bellissima. Joe Wick le spacca tutte, fra. Sta un tizio alla pompa di benzina. Lo vedo da qui, eh. Calmi. Oh, già un botto di materiali. Ma qualcuno aveva trovato lama, per forza, fra. Ne ho troppi. È proprio la lama sto set. No, ragazzi, sono bot questi. No, no, questi sono tutti i bot, ma che è? C'è qualcosa che non va. Scusatemi. Oh Questo non è un bot. Questo non è un bot. Questo mi apre. Meno male che l'hanno eliminato. No, no, leave me alone. Please. Please. Via via via via via. via. Credo ci siano due persone, sinceramente. Mamma mia, ragazzi, io non so cosa sto facendo. So solo che mi sta funzionando malamente bene. E non dovrebbe. Non dovrebbe star funzionando così bene. Altre bene, vai, piglia tutto. Scrive qui Navo. Se vinci, mi subbo Tanto fa, la sfida la perdiamo. La sfida, quella sicuro la perdiamo. Però forse a vincere il game si può fare. Ok, prendiamoci anche queste qui. Mi servirebbero, però, ragazzi, degli scudi. Io mi controllo. Meglio nel palazzo, se riusciamo a trovarne altri. E poi andiamo avanti. Ok, niente altre Q. Ma quello. A questa distanza io come faccio a vedere se sono degli Aquaman? Cioè anche in editing l'immagine è troppo sfocata Ma non credo fosse un Aquaman sinceramente Vabbè andiamo Dovrei avvicinarmi i nemici per essere sicuro Però ragazzi devo tener conto pure di questo diventa un casino Credo che non fosse un Aquaman Magari datemi conferma anche voi in chat e andiamo Buono, buono. Medikit. Me lo poteva dare prima. 6 kill. Oh, raga, so politica a dirla tutta. Eh, non è che ci spiacciono. Un paio di, di bot. Un paio di bot, ovviamente, li abbiamo incontrati. Quindi non sono proprio effettivamente 6 kill di player. Però, ma ci offendiamo comunque, eh. Non è che siamo viziati qui. Schizzi davanti. Vediamo nella casa. Voglio avvicinarmi prima di sparare. Ok, quello sicuramente non è un Aquaman. No, quello è una skin normale del pass. Se non erro. C'è bisogno di pushare. Vai, vai. No, no, pusha verso di me, pusha verso di me, non scendere Non scendere, non ce n'è bisogno Non ce n'è bisogno Tu ti incontri appresso a loro, ti incontri su di loro Era pure un anonimo Ok, va bene Io non so cosa stia succedendo non, non ne ho assolutamente idea Cioè la mia testa si sta fondendo Va bene Ok, risaliamo Potevo stare a 9 kill, ma GG per noi Andiamo Quasi quasi, raga, io questa me la butto a kill ma la butto a kill perché ci sta andando bene. Abbiamo i materiali. Abbiamo delle armi semidecenti. Perché non, non tryardare? Tryardiamo, va bene. Lo sapete che non è il mio stile, ma a sto punto. Oh, ma è su di me? Sì, ok. Vabbè, è su di me, ma è un bot. È un bot. Mi avvicino giusto per essere sicuro che non sia Aquaman, ma sono abbastanza convinto che non lo sia. Ok, a posto. È un bot. Ok. Uh, ok, mi prendo questo. Va bene. Sta fightando quel tipo. Credo sia un altro bot. Io, raga, comincerei a sparare da ora. Cioè, io vorrei cominciare a sparare da ora. Ma non sapendo se. È cioè, è Capitano America. <ride> è l'abitudine, era l'altro video. Non sapendo se è Aquaman oppure no. Vorrei evitare. Ma ha visto? No, non mi ha visto ma mi ha sparato un tizio da destra. Ah, è un bot, è un bot, ok. Avete visto come si è girato per spararmi? Avete visto come si è girato per spararmi? Sembrava ci aveva lane bot, sto tipo. Gira eh, girato proprio di scatto Strano che si incontrano tutti questi bot però Questo è un altro bot Ma, ma state scherzando però Ya yeah, ma che è una partita di tutti i bot È no, un oskin Credo di sì Sì sì sì è no, un oskin Vabbè comunque sicuramente Sì è no, un oskin È eh, uno con la skin di, di TPO Ok andiamo dai Tututututututututututututututututututututututu tututu, tututu. Tutto... Ok Oh ma questi hanno tutte armi simpatiche però sti bot Se dobbiamo andare avanti così a me va bene Allora Eh raga 11 kill nessun Aquaman per ora Diciamo che la fortuna sta girando un po' dalla nostra La fortuna sta girando un po' dalla nostra dove, do, dove dobbiamo andare in safe? Ah vabbè verso Raider Row La safe è ancora un po' grandicella eh per 12 persone però Allora Allora vediamo un po' Siamo molto vicini alla safe quindi tutti quanti dovranno arrivare da qui Stare nella zona di Leggi a questa altezza potrebbe essere non una scelta saggia, basta che qualcuno si fa una bella cecchinata e <ride> ci entra nella teppia e ci passa nell'altra. E arrivederci. Però siamo fiduciosi. Voi che dite? Sa che questo video sarà composto di due partite. Non credo che incontreremo sinceramente Aquaman nelle fasi finali, ok? Qui ci sta tanto loot, la cosa mi preoccupa. No, raga, aspetta, cammi. Sta troppo loot. Quante pozze sono? Sono tre. Questa, quanta roba era? Sono due, ok. Sta un po' troppo loot, ma troppo troppo. Cioè, questo è tipo da ancora nemico in giro. Infatti mi è arrivato a cecchinato, ok. Sì, sì, sta a sinistra. Questo c'ha pure delle jug. Mica un Aquaman. Calmi tutti. Vabbè, è morto. Rip. Che mai? Vabbè, non, fanno, non, hanno, non ti danno neanche l'opportunità di vedere se sono... Sono un Aquaman oppure no? Vabbè, contento te, fratelli guarda. Quasi quasi faccio cambio, raga. Dai, preferisco il fucile a ricarica. Facciamo così. Aspettate? No, ragazzi, aspettate. No, no, no, no, no, no, no. Quello potrebbe essere un Aquaman. Raga, la skin ci assomiglia. Devo andare a controllare, devo andare a controllare. Perché se l'ho visto è fatta la sfida. Potrebbe essere lui. No, ragazzi, credo sia lui. Ah, no, no, no, è la skin bianca. Vabbè, sì, ciao. La skin bianca, vabbè, cioè sto proprio flashato Vabbè, ci assomigliava da lontano A mia discolpa da, da lontano ci assomigliava, devo dire questo Siamo ancora in tre Posso fare 12, 15 kill se vinco Quella non è Aquaman, ne sono più che convinto È solo un tizio one shot che sarò felice di andare ad eliminare Questo è, come cavolo? Si chiama Crystal? Me ricordo Ok, un'altra terra Manca l'ultimo, dai, manca l'ultimo Speriamo di no, perché sto game mi stava dando benissimo Non vorrei buttare un game del genere Ma seriamente hai 500 cinque... Oh, 600 colpi pompa, Fra Ma quant'è 100 ho eliminato? Devo capire dove sta l'ultimo Potrebbe stare in quella zona E buttarmi così potrebbe non essere una cosa molto saggia No, non c'è? Rip Ah, sta lì, sta lì, sta lì, sta lì Bella, Fra Non scappare, Fra, aspetta Aspetta perché gli metti nel cespuglio? Fra, fra, no. Nel cespuglio, no. Nel cespuglio è da persone poco simpatiche. No, no, no. Io non mi fido, io io non mi fido di te. Io non mi fido decisamente. Ebbè che vuoi fa? Ebbè che vuoi fa? Vabbè, va eh. Vabbè, vale, quanta roba hai lasciato? Quanta roba hai lasciato? Fammi vedere un attimo una cosa. Uno, due, tre, quattro, cinque. Hai lasciato tutto. Io non ti faccio riprendere niente. Se vuoi ce ne andiamo. Eh, eh. Tu, tu mi caccio una, questo mo mi caccia un fucile a pompa Ragazzi mi dà una pompata in faccia sono morto Questa mi dà una pompata in faccia sono morto Ma sicuro, ma sicuro per forza Vuole fare uno verso uno, non ho capito che vuole fare Io non mi fido, io non mi fido Raga, aspettate No io lo devo tenere d'occhio, no raga io non mi faccio fare questo Vai avanti, vai avanti fra. Vai avanti, <ride> io non mi fido Vatti a pia un'arma facciamo uno verso uno Vai, io non mi fido decisamente Sento di puzza di la epic Ma non credo, ma non credo Spero di no, grazie da Child Ragazzi non lo conosco, non so chi sia Come avete visto lo stavo sparando malamente appena l'ho visto Poi ho visto che ha lasciato le armi E ho detto vabbè Facciamo così, vediamo se lo fa Proviamo a fare solo con Scar Vai, uno, due, tre, vai Non utilizzo le altre armi ragazzi Facciamo solo Scar contro Scar, promesso Dov'è? Lo vedo, lo tengo d'occhio Lo tengo d'occhio Bravo, mi è piaciuta Vai. GG! GG. Ok, ok. Volevo dare un po' di spettacolo. Volevo dare un po' di spettacolo. GG. Ah, <ride> quasi quasi, ragazzi, Sta jump. Cioè, questa jump. Scusami, questa chest. Prendiamocela. Eh, già fucile a pompa. Però è meglio che vado subito in qualche casa. Perché stare così alto non è che mi piace tanto, eh. Raga. Raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, no, ditemi che ho visto male, ditemi che ho visto, dite, stai scherzando, stai scherzando, stai, ma stai scherzando, ma stai scherzando, fra...